Benvenuti ragazzi in questo nuovo video Io sono il Pipega e oggi sfiderò In una challenge i finalisti dei mondiali Woo! Da una parte Kili al tappé Dall'altra Lionel Messi Vediamo chi vincerà questa challenge Saranno tre challenge Calci di rigori Crossbar challenge E tiri al volo perdiamo tempo noi. ma prima visto che siamo sotto natale ho avuto un'idea per voi per farvi vincere un premio speciale attenzione in questo video metterò 5 emoji ogni emoji rappresenta uno di noi dovrete commentare in questo video con queste 5 emoji il commento con più like vincerà un premio speciale che verrà annunciato ovviamente nel prossimo video Bando le chance sta per piovere muoviamoci andiamo e... Muoviamo. avanti andiamo a portare a casa sta coppa del mondo allora, ragazzi, questa challenge si dividerà così. Il primo che prende la traversa e farà gol, prenderà due punti. Il secondo, un punto, e il terzo zero. Alla fine di tutte le challenge vedremo chi si porterà a casa. Il pallone d'oro, se oh, la Francia o l'Argentina o il pipega. Adesso vediamo, sì. non si sa. Attenzione, Messi! Oh! Al volo! Noo! Oh. Fuori! Era oh. l'occasione della vita! Mamma Meccato, mia! Peccato, peccato! Ma paramo la prossima volta. <ride> e allora tocca la mia qualità, chi è l'Embappé? Mbappé! Oh, oh! Wow! wow. Oh. Però bravissimo, e adesso tocca a me. Quasi, quasi, quasi. Attenzione, schediamo cosa ne uscirà. Attenzione, più pega. Oh! Oh! Oh! Mi hanno chiamato per domenica, avrei un impegno, la Francia eh, eh, ha detto che Giroud non vuole giocare. No, non sta filmando. No, vero. Ehi. Ci ne messi sulla palla, vediamo. Oh! Oh, oh, mamma mia, devo mia, farla ragazzi. semi rovesciata la piega però non, non te la sei sentita eh. però bravissimo Quindi signori, due punti per me, un punto per Messi e soltanto 0 punti per il futuro pallone d'oro dei prossimi dieci anni? Qua, qua ci sono anche 11. Ah, sì. Te, però, sei stato uno dei, miei, dei più forti palloni d'oro di sempre. Ah, il più forte, scusa. Secondo sì. voi chi è più forte? In Kine Mbappé o Messi? Scrivetelo nei commenti. Allora, signori, seconda challenge. Facciamo una gara di tiri al volo. Mi raccomando, ragazzi, lasciate un like. Nice. Iscrivetevi e lasciate like. Seconda challenge, stessa, stessa cosa, tre tiri a testa. Vediamo chi fa più gol e andiamo a classifica. Ok. Ah, Ad alzare sono la sono palla sarò io e vediamo chi riuscirà a gollo, fare meglio di tutti quanti. Ci siete? Let's go, go. let's go! Il primo è Pierino. Allora, ragazzi, la palla può fare un rimbalzo e poi potete colpirla sempre al volo, eh? Quindi, importantissimo. Solo Agli rimbalzo. Agli ordini, capo! Primo tiro per Pierino. Ora prende il volo o rimbalzo? Qua ma è facilissimo. E sempre Pierino attenzione. Uuuu! Uh. Wow, Easy per il forces, sì, sì. eh? Ecco! L'opernabri di dietro? dietro. Vabbè! arrivarti qui in corsa colla! Uh. Uh. Eh! Eh! Oh. Oh. Uh. <ride> Posso a cazzo. Secondo ah! al volo. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Che rappresenta Messi <ride> Che rappresenta Messi Che che rappresenta Messi? Il mio macellaio, ne voglio un etto pure io Ma no, che passaggio è? Scusa oh, oh. Secondo tentativo? Per me? Cosa fai? Cosa consiglio? Terzo Faccio. tentativo per Pierre Per Pierre Uh. Ho fatto l'essare così me la rilanza okay? Ah ok ok ok ok era un passaggio per sopra oh, cos No cos'è prova <risa> Oddio oh! Si è girato Giro Si è Vabbè, girato eh, giù questo è buono. Questo, ah, è buono questo è buono E oh. sì, siamo a due E qua Match point per me Ultimo tentativo per me ovviamente sbaglio Parada Parala Dai eh. oh questa scarpazzata, oh, un oh, macchino magico qua oh, è sparito. E eh, va <ride> ovviamente sarà per la prossima no, no, allora, signori, finisce questa oh, seconda oh, challenge. Oh. Trovate la classifica provvisoria qua sotto. Vabbè. non mi ricordo quanto siamo. Nebere 3, io 1, 1. No, 2. Ok, ah. sfida finale, calci di rigore. Poi e poi decretriamo <ride> e poi decretiamo il vincitore in questa challenge. 3 yes. Tre rigori a testa, e adesso tocca a me. Vediamo un po' chi porterà a casa questa challenge. Tutto nelle tue mani eh, tutto nelle tue mani! Finale dei mondiali, calcio migliore! Spega! Andiamo a destra! Eeeh. Dove Vai il oh, Dove oh, vai? Dove vai il porchiere? Come detto anche Messi? Sone! Porchi è tutto tuo! Uuuuh! Imparabile! Imparabile! Messi non sbaglia, anche se ha sbagliato un rigolino quest'anno, eh, durante i mondiali! Contro Shell dice, ci sta anche il pipiega, scusa! Tocca un Mbappè, Oh, mia. Non la prendi mai sì, Siamo diventati tutti rigoristi ah, Ragazzi cosa mi è successo adesso? Ho visto il tutorial del ci Credo che non sbaglio Secondo tiro Sporcher ti sei? Ci Diventano uno sul giro eh Vediamo vediamo oh, oh, oh. Voglia, eh. Mamma che parola del portiere Forse dovrei guardare anche io i miei tutorial Tocca Messi oh, oh, eh. oh. Oh, però me la zecca sempre, questo è una pazienza Secondo tiro per Mbappé Non posso sbagliare se me Messi vince wow! oh! ah, ah, ah, ah. Mbappé personalità qui Mamma mia Mbappé Mamma mia <ride> Terzo ed ultimo tentativo per me Sotto una pioggia, bellissimo video Lasciate like per questo Eurogoal wow! Per questo è uno schifo, per questo è uno schifo regà Ormai in seconda categoria dove giocavi lì Vabbè, però lasciate comunque il like anche se non era un eurogold Ma tu non eri quello che insegnava come calciare i rivoli Eh sì, però d'altronde... è.. Eh, eh... per Terzo tiro per Gabri! che Portiere... segna, Vince la challenge Portiere mi provoca oh, Sempre lì, Gabri! sempre lì Ma vale, lì, gran gol, guarda vale. oh! Attenzione, oh, attenzione, attenzione, se segna Mbappé un c'è una parità E allora abbiamo deciso che se Pierino segnerà, vincerà la challenge Per cui attenzione Personalità no! Parata! è GK Vabbè eh, poter mia. Pierino vince una gara di rigori dai non prendiamoci per il culo Per decretare chi ha vinto questo video si andrà ad oltranza Il primo che sbaglia perde, chi segna invece porterà a casa l'ambito premio parte messa ah, ah. E segna! Calma, calma, al il match point ah, Pierino soffre la pressione quindi Tocca a Pierino sì, Tocca a Mbappé allora, Piraco, oh, che È un vizio, allora, è un vizio, è un vizio cascarci, però... Guarda sì. eh. eh. anche me, Ah, la Vediamo chi alzerà la Coppa del Mondo. Alla 3, se che vogliamo... Ah, oh. oh, oh, no! Ah, no! Ah, no! che no! Ah, no! Ah, no! Ah, no! Ah, parte! Oh, e quindi signori, a vincere la Coppa del Mondo! Sotto la pioggia, d'inverno, in realtà è al caldo ma non ci interessa, il vincitore è MESSI! Yeah. Guardate, queste foto le vedrete direttamente domenica sul profilo ufficiale Instagram, di Leo Messi. Sì. Questo video prevederà tutto. Ragazzi, grazie mille per questo ottimo video grazie mille ai Pirlas. Lascio qui il tag dei loro profili. Ragazzi, complimenti a Mbappé, grazie complimenti video. a Messi e noi ci vediamo al prossimo, prossimo video! video.